buongiorno a tutti oggi una tappa abbastanza semplice sempre se non piove circa 25 km e poi soprattutto oggi vedrò l'oceano che dite? ce lo prendiamo un caffè? Eh? davanti a me ho l'oceano da qui in poi praticamente impossibile sbagliare basta seguire la costa Voglio subito vedere l'oceano da vicino Fa impressione Ieri ho fatto bene a non fare questo pezzo di litorale La maggior parte dei bar qui è chiusa il tempo è inclemente senza parole fare Eccoci Qualcuno ha disegnato l'Italia Ho abbandonato le passerelle, non so se ci sono ancora Dire che sono inzuppato fradicio è poco Ho i piedi zuppi Non ho dolore ma comincio a temere un po' le vesciche il fatto è che qui non c'è un riparo, niente. Oh, non avete idea di quanto è buono questo profumo. Questa mattina ho fatto più o meno una quindicina di chilometri ed ho incontrato a malapena due pellegrini una coppia di giovani inglesi e basta. L'alberghe praticamente dove sono stato era completamente vuoto. Se cercate la solitudine in un cammino venite a fare il cammino portoghese a marzo. Per ora smesso che profumo, ah lo avevo detto ragazzi dove passo? dove passerà il nostro eroe? passerà di qui ops incredibile il terzo pellegrino della giornata sole sole c'è il sole piove guarda come piove madonna come piove senti come viene giù non me la sono scampata neanche oggi dalla pioggia e che vuoi far? oltre 20 km fatti ho beccato un solo bar aperto per fortuna mi ci sono fermato sono praticamente arrivato mi mancano 3-4 km. e la tappa di oggi è finita bella Altri tre pellegrini, allora esistono. fermo in queste panchine un attimo vediamo di risolvere un problema ah. oh. li ho salvati appena in tempo 10 minuti li facciamo asciugare sotto nei commenti mentre preparavo lo zaino all'ultimo momento mi è stato suggerito di portare le spille Baglia suggerito da Pino Parente grazie Pino giustissimo in questo modo si possono appendere i vestiti bagnati senza rischiare di perderli è ora di pranzo mi è venuto un po' di fame questa mattina prima di uscire da Villa de Conde ho preso un po' di pane e mi ha avanzato un po' di formaggio e mortadella di ieri ci facciamo un panino eccolo qui paninazzo è davvero pellegrino il bar, posso? si sì, <ride> mi ha fatto questo disegnino proprio davanti devo aspettare un attimo che si secca e mi ha regalato una bottiglia d'acqua grazie buon cammino il bello del cammino questo è il cammino fatto anche di questi piccoli gesti aspettare una mezz'ora